ogni kill che faccio devo lasciare un oggetto o un'arma Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop su supporta un creatore Inserite il codice creatore forte così come lo vedete scritto a schermo Accettate Da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi ci stiamo dirigendo di agency per tentare la sfida di oggi Che ogni kick che faccio devo lasciare un oggetto o un'arma Sta di fatto ragazzi che io cercherò di non rendermi le cose troppo semplici Cioè pure se trovo la Tommy Gun, lo spasso oro, lo scar Cerco anche ragazzi di lasciare quelle armi in modo appunto da rendere il tuo più divertente Perché è normale Io potrei anche lasciare sempre le bende Però non mi sembra una cosa simpatica da fare Allora Sarà un casino Sarà veramente un casino Io preferisco sinceramente Entrare Oh no Questa cosa non doveva andare così No Questa cosa non doveva andare così Mi devo prendere subito Un oggetto da lasciare In un secondo momento Anzi Meglio uscire da qua Che sta cosa non sa da fare Ciao Dovrei essere Ah ma io non ho più robe Ok, una terra... Ah no, perché ho fatto questa cosa? Vabbè ragazzi, io lascio queste per ora. Io potrei farlo e varrebbe come non imbrogliare, però preferisco di no. E eh, vabbè sì, però smettetela di saltarmi addosso. Mi servono ancora un po' di materiali, perché andando avanti così, no, sapete, non è proprio una grande situazione. Ok, una trentina ne ho. E a parte che devo farmi gli scudini, cosa sto facendo? Ok, calmi tutti, calmi tutti. Non è non è possibile questa cosa... Oh, è caduto, va bene. Questo ora è risale. Devo lasciare un oggetto. Fatto. Non ho messo la porta perché non avevo cose. Madonna, che panico. Vabbè, ragazzi, ma siamo circondati. Ma sta mezzo mondo qua sotto. Io non ho fatto altri kill, eh. Mi pare di no. Io nel dubbio qualche volta lascio due oggetti. Pe perché magari, capito, ne ho, ne ho lasciati troppo pochi. Ah! Uh, no. No. Fucile a pompa, grazie. Queste che le prendo. Ah! Sono nel panico. Non so cosa prendere! Il mio cervello sta impazzendo, ragazzi, sul serio. Cioè, prendo questo. No! Madonna! Con la... Tutto ma non quello. Ok, fatemi aprire un attimo qua. Ciao! Madonna! Eh, questa me la prendo poi dopo la lascio. Questa mi serve. Uh, questo me lo devo prendere. Ok. Cioè, io con questo set potrei arrivare a fine game. Ma giustamente. Madonna, che panico! C cosa stavo rianimando? Non ho capito! Sono confusissimo. A parte che sta un tizio giù, raga. Lo vedo raga, aspettate Massacrato, dai, massacrato Non posso io addosso Mamma mia, no, madonna Non avevo materiali Eh ragazzi, lascio la OG, non mi interessa, non fa niente Cambia io l'assalto. Però la Tommy Gun per un po' me la voglio tenere. Poi tranquilli, dopo levo anche quella. C'è ancora gente. Basta! Non ce la faccio più. Ma que tutte queste kill non le facevo, non lo so. Ma dai tempi in cui andavo a pinnacoli pendenti. Ma quanta gente si butta di agency? Ma stiamo scherzando? Eh, vabbè. Ok, ragazzi, saliamo. Saliamo poco a poco, ce cioè, la facciamo a piedi. Non fa niente, fra. C'è chi salirebbe con l'elicottero. C'è chi salirebbe con i materiali. Noi saliamo a piedi perché stiamo senza materiali, ragazzi. Che ci volete fare? Mi stavo grattando il naso. Mi stavo grattando il naso. Ok. Ma niente, ragazzi, ho lasciato la Tommy Gun A dimostrazione del fatto che voglio lasciare diverse cose. E non solo le stesse, per alleggerirmi la sfida. La voglio, la voglio divertente. Ma la voglio fare divertente, ragazzi. La sfida. Quindi andiamo. Va bene così: 32, 7 kill, ragazzi. Voglio dire: io quando andavo a Pinnacoli pendenti e facevo 15 kill a partita. Io quando stavo a 30 ne avevo fatte 8. Cioè, quindi. Ma è buggato. Ma, ma che. Ah, non è buggato. Eh, esatto, che si è aperto Ma non ci posso entrare? Ehi? Hey. No? Vabbè, ci ho provato, ragazzi Devo piccarlo, devo piccarlo ora Piccalo, porto, porto Ma non gli è arrivato un proiettile di quelli che gli ho dato Uno, non gli è arrivato Non ho tanti materiali, non posso fare cazzate Dimmi che per... Uh -huh -huh. oh, sapete che sembravo? Sembravo Mario Bros. ai tempi d'oro Quando faceva il doppio salto Cioè quelle cose strane Ok Ciao No, facciamo una cosa, ragazzi, cambio Rifiuto quello che ho detto e faccio così, eh Devo farlo Attene. Fortu, bat, fortu No, vabbè, ma basta Non mi sopporto più Sto da un'intera partita da di agency Però co così è, così è scandaloso Dai, così è scandalo Cioè, veramente, sto a fare una partita della madonna Ma che cos'è? Cioè, sei ancora, tanto ci sei ancora Dimmi che ci sei ancora che ti devo venire a massacrare Do Dove sei? Fatti vedere Ciao quindi ragazzi ci siamo, allora forse l'assalto lo riesco a prendere, sì credo di riuscire a prenderlo, a posto, ok uh, Non fa niente, entriamo da qui, vediamo se riesco a farmi subito qualche kill mm, Peccato, questa è stata una brucia smirata che però non dipendeva da me eh? Quindi io farò semplicemente così, no, a parte che io se lo elimino devo prendermi subito la sua arma Dato che devo lasciare qualunque altra cosa io ottengo, no no ragazzi aspettate calmi calmi calmi Sta cosa non si può fare così, calmi calmi, ok a posto devo lasciare assolutamente questa cosa Ho lasciato l'assalto ragazzi eh come arma Quindi rip Era l'unica cosa che avevo ho dovuto lasciare per forza quella Va bene E noi facciamo un simpaticissimo scambia bare Ah non lo vuoi fare Vabbè allora fra mi sa che ti è andata male Lascio l'assalto per ora ragazzi la Tommy Gun Finché le acque non si calmano un secondo Preferisco tenermela uh. Lascio il medikit questi muri, vi erano, li ho piazzati io? Eh, infatti, perché sono stati piazzati da questo simpaticissimo tipo? Fammi entrare. Eh dai, oh, che noi. Il muro era mio, comunque, però, so, per partelo. Tu come ti sei ti essere spostato qua? A parte che cosa aveva in testa? Vabbè, sono confuso. Ok, per ora facciamo così, ragazzi. Ripeto, almeno all'inizio devo avere le cose che dico io. Poi, dopo, possiamo più divertirci e giocare. Ok, in questo momento, veloce di tranquillità, vi voglio dire che ormai sono mesi, per chi non lo sapesse, che... Ogni sera siamo in live sul sito Viola, ragazzi, ripeto, ormai da mesi, quindi mi raccomando, se non avete ancora iniziato a seguirci, basta che andate in descrizione nella sezione live streaming e iniziate, ragazzi, mettete il segui, così non vi perdete tutte le live che arriveranno. Sì, dico sia stasera sia domani, perché, ragazzi, domani sera ci sarà il famosissimo evento di Fortnite, che noi guarderemo assieme, eh? ragazzi. Quindi mi raccomando, se siete dei veri fan, lo guardate solo e solamente. Conforto the gamer. Mi spiace menti è andata molto male, ma grazie di avermi curato. Ok, ragazzi, facciamo a questo punto che lascio la Tommy Gun. Non fa niente. Cosa è veloce all'interno del bunker, ragazzi? Vediamo cosa ci offre oggi. Non mi sembra nulla di particolare. Sento ancora qualcosa che sta sfondando. Non ho. Ok. Io ero convinto non fosse un nemico. Ma è un nemico, è un bot? è un bot. Porca miseria il panico che mi hai fatto prendere Quello non è un bot Quello non è un bot Non è un bot Ok prima arma presa Devo stare attento che non ci sia nessuno Eh no ragazzi sono due kill queste, Io come faccio? Eh devo lasciare due oggetti Solo che non posso farlo quindi raga ne lascio uno Raccolgo e ne lascio un altro Non so come avrei dovuto fare in questo caso Cosa? Che cosa? Ok Fortune non fare domande Fortune non fare domande Fortu non fare domande Ok Va bene uh, Tralasciando sta cosa uh Wow G bello Questo raga comunque almeno all'inizio Io cercherò di tenermi le, le armi migliori Poi dopo Quando abbiamo più mobilità Quando abbiamo più cure Più ci possiamo divertire Lasciando anche gli oggetti più utili Però almeno Almeno per ora ragazzi Non posso rischiare La porta si è chiusa Devo riaprire No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ciao, ciao, ciao, devo scendere, devo scendere, fammi scendere, fammi scendere, fammi scendere, ok Sono sopravvissuto, sono oggettivamente sopravvissuto, non so come sono sopravvissuto ma sono oggettivamente sopravvissuto Cioè credo sia oggettiva come cosa, no? Ok, uh, lascio questo, lo sparamento mi serve, cos'altro mi può servire? Questo, il muro non è il mio ma io non ci voglio stare in mura così piccola, è bello Fucile la pompa, fucile a pompa Ma io l'ho lasciato un'arma, me lo sono dimenticato Nel dubbio, credo di sì, però nel dubbio rilascio Non fa niente la mitraglietta uh, Facciamo così e mi tengo questo, ok Wow, wow, che panico ragazzi Che panico, perché gestire un'arma che devi lasciare Mentre devi sapere quale prendere Non è simpatica come cosa, diciamo così, eh Allora, facciamoci Io sento ancora gente Questo è un nemico, infatti non era un bot, Si vedeva Devo raggiungerlo ragazzi Dovrebbe stare... Dovrebbe stare poco sopra, no, è salito ancora Ok, devo lasciare qualcosa Bella brutta cosa questa, non fa niente Ho fatto questo, ragazzi, ho lasciato lo spara Mi sono liberato un paio di slot No, raga, mo, fa niente, dai, lascio Lascio la OG Lascio la OG, raga Però io i nemici che limito li devo andare Vabbè, ciao, basta, basta, basta, basta, basta Le Levati, i nemici che limito Ragazzi, li devo necessariamente andare A, uh... Lutare. Che non posso andare avanti a per coche nella mia vita. Cioè, capito come? Ora io, quello che mi ha sparato, non so se era un nemico oppure no, ragazzi, ma a me servono cure. Non mi interessa cos'era. Spero solo che non mi pusci addosso. Ma a me servono necessariamente cure. Raga, cambio un attimo l'arma qui. Modo da prendermi. Un attimo più i proiettili. Ma qualcun altro in giro c'è. Mi è fermato qualcuno in testa, raga. Porca miseria, no. Facciamo così, raga. Aspettiamo un attimo qua. Aspettiamo un attimo qua. E io non. vabbè, te pareva. Ti pareva, no? Ti pareva? Ti pareva che non andava a finire così uh. Morì! Madonna cara! Mamma mia, raga! Ma stiamo scherzando! Ma stiamo scherzando, stai a terra. Io veramente ho cambiato arma. Ho cambiato... Cioè, ho dovuto buttare l'arma mentre questo tizio mi pushava. Che brutta situazione. Che brutta situazione, raga. Mi sono mutato. Mi sono mutato dal panico. Ok, devo subito andare al bunker e cercare medikit jug. Anche se non ci sono più nel gioco. Questo aveva le bende. Io però faccio prima le bende, ragazzi. Mamma mia, che Panico! E mettiamo sta cavolo Di Gigard qua dentro Fatto Mamma mia che... No! Cosa? Vabbè ragazzi credo che per oggi vada bene Queste sfide sono folli, noi ci becchiamo Alla prossima! Mi raccomando iscrivetevi Seguitemi sul sito Viola, su Instagram, su TikTok Ovunque ragazzi! Ciao!